La nota eh, a quanto eh, dovente inerente alla situazione urbanistica sicuramente poi c'è stato un voto di 5 anni perché non si è capito che fino al 2007 erano tutti preoccupati per la situazione urbanistica da riscatoliscono due delibere fondamentali che danno indirizzo e lo stesso professor Ufemi eh, diciamo così cavaliere della legalità no, dà un incarico alla, a per fare uno studio urbanistico, poi cercheremo se è stato fatto per questo studio. C'è qui le dottor Carlo Penzi Che significa quello che dico? Che poi dava, una, dava un impianto urbanistico diverso da quello che sta dando questa amministrazione. Qui noi diamo eh, 90.000 metri cubi a cucina, non tenendo conto del de passato, delle libere fatte poi e delle ordinanze. E leggo l'ordinanza, non so se è stata ratificata questa ordinanza, mi fa pensare, sempre che è una direttiva per far sì, ma fa l'ordinanza alla segretaria comunale allora, al dirigente Mura, loro dirigente ingegnere Emiliano Mura. Poi me ne sono accorto che noi abbiamo una marea di dirigenti, di eh. architetti e di ingegneri tra il comune, eh, stipendiati No, è un'altra cosa, quindi fissi, parliamo di gente fissa, e poi andiamo sempre a fingere noi di fuori che magari abbiamo pure di nozze all'interno, per risparmiare questo pure di soldi. Quindi che cosa fa? Questa ordinanza dispone, dispone che gli uffici preposti fino all'adozione all della variante PRG in corso di legitazione, quindi dice che in corso di getazione, sospendi, sospendi, sospendi, il meneramento, rilascio permesso di costruire per nuove edificazioni, costruzioni, consentendo di non di distrutto, sanamento risanamento, restauro. E vorrei citare un passaggio della delifora numero, eh, numero 9, oh, vaver, dallo, stilazio, Dice così, cioè, provare una variante di salvaguardia. Quindi, che cosa dice il prefetto? Che il territorio è stato costruito abbastanza, addirittura perché noi eravamo contrari a Puccini. E quando parlavamo, andiamo a trovare i standard, a peglia, a Latina, perché c'era un sentore di qualche cosa che non andava. E quindi, questa variante che veniva a provare in salvaguardia, la di salvaguardia era tutela dell'amministrazione di quei cittadini, no? e i numeri abusivi ecco perché andava prima salvaguardato l'esistente e dopo veniva fucili, veniva... chi doveva venire non lo so, però prima andava salvaguardato i numeri abusivi, calcolati, che sono vent'anni che si fanno, se piatti, se piacciono se si mai andava salvaguardata la famosa variante, lo fatto in della banditella e andava salvaguardata la zona Cino e tutti quegli altri numeri che lo stesso fucino il numero abusivo di fucino per tornare poi all'impronta che archittava la delibera, la delibera dice di dire all'ufficio di piano, perché voi avete creato pure un ufficio di piano urbanistico, le seguenti linee di indirizzo, specifiche per la variante conservativa in pianificazione, di redazione, variante senza aumento di compatura residenziale e servizi privati alcuna, ricevimento ed inserimento della variante in tutte le aree di comunali, a destinarsi ai servizi pubblici che significa sì, che non andava dato 90.000 euro di gubernizio 100.000 a caio o non andava sforato in nessun volo quello che era un ragionamento urbanistico sano da cui addirittura la valutazione zona cioè, sanzale intesa con la del diamante, in questi anni che diciamo si apriva il tavolo serio per la difesa ecco, ho potuto fare questo intervento per dare, capire, sindaco che in pronta si può dare a questa amministrazione, che si deve seguire, e poi sono stati 5 anni di vuoto, fino al 2007 il prefetto scrive lette, letterina, ah, a signora scrive ancora oggi, poi che stanno sì, qualche letterina nel libro voglio liberare, e richiederemo come diceva la segretaria, io volevo tanto il dato, eh, quindi ci viene da pensare quindi, qual è l'importo che dobbiamo dare, andare sempre eh, a cuore da pressa agli atti? cioè andare a, a o darci un'impronta sana per una volta, amministrare, abbassare i costi della pensa, abbassare i costi dei colmini, tutelare tutte quelle persone che ti bussano alla porta perché manca il posto di lavoro, caro sindaco, o vogliamo espandere case, casine, casette, casini, no? Mi faccio andare a cavallo, questo è il senso, qual è la cosa che dobbiamo dare? Grazie. Grazie al consigliere Roletti, al sindaco di facoltà. Buonasera, Buonasera ai consiglieri, ai consiglieri, agli amici, in particolare Stefano che mi tira, mi tira in ballo. Eh, Stefano, eh, sinceramente, io abbasserei tutto farei eh, eh, gratis la mensa, farei pulmini gratis nei cittadini, però purtroppo sai benissimo perché partecipa alla politica del territorio in modo particolare alla politica dell'amministrazione e questo non è possibile, non è possibile perché se non abbiamo entrate non possiamo permetterci delle uscite, abbiamo tagliato le uscite e voi lo sapete perfettamente Alto è stato come diceva Spendi Review abbattere abbattere gli stipendi del 10%, fatto. è un comune che ha 50.000 abitanti oggi e ha 5 assessori, quindi siamo sotto soglia. Gli stipendi quindi di assessori, di sindaco e di altro, sono tutti sotto soglia, sono sotto i 15.000 abitanti e quindi già siamo al di sotto di ogni cosa. Questo è l'unico comune oh sì, sì, beh, è l unio l unio che i consiglieri non prendono stipendio. No, no, vabbè, parlo in generale, ma il gettore di presenza sono 18 euro. Se era un comune sopra soglia, magari stai a 29. Quindi anche questa è contemplata in una stesa, quindi fa farlo capire che noi non siamo all'interno di questa situazione. La questione della, uh, delle varie varianti, il perfetto non è che non è il perfetto che cosa abbiamo fatto a informare proprio di quello che facevamo. Ci sono tornato io la settimana scorsa, tre volte nell'ultimo mese il valore perfetto ad informare che quello che facciamo, perché lo facciamo? È chiaro che è pensabile che un comune, per lo meno quello che a noi ci spende in modo particolare è di cercare modi di gestire il nostro territorio, non abbiamo soldi, oggi i comuni riescono a fare le opere pubbliche, bruciate dal comune di Roma, Roma capitale, soltanto con operazioni urbanistiche, scorporate, o monetizzando o avendo opere pubbliche riescono ad andare avanti, non c'è più modo per fare opere pubbliche, se voi guardate il nostro bilancio, non abbiamo un'opera pubblica, ce ne sono due perché una era in intitere e un'altra era un finanziamento riguardava le case della mafia e c'era una grossa richiesta di tutti i cittadini, ma in modo particolare della stessa amministrazione, di non perdere un finanziamento, abbiamo messo un piccolo capitolo di bilancio su questo per non perdere questo finanziamento. Quindi il riferimento al perché fanno delle varianti e poi ragioneremo pure sulla questione varianti perché quando mi viene sollevata da più parti del territorio una problematica come già io ho annunciato a tutti voi a diversi di voi che avrei fatto rianalizzare questa benedetta eh, delibera e l'ho fatta rianalizzare alla nuova segretaria il primo atto della segretaria ha detto mi fa la gentilezza, cortesemente siccome c'è una grossa confusione e siccome noi siamo a tutela nel nostro territorio e a tutela in modo particolare dei cittadini che ci vivono di rianalizzare il tutto credo che eh, a brevissimo giro di posta avremo una risposta e quindi daremo una risposta ufficiale a quelli che sono le problematiche del territorio. non c'era benché minima intenzione di speculare quando si parla di 90.000 metri cubi dato eh, non sono 90.000 metri cubi sono parte comune e parte concili, parte servizi vengono dati al, al, al nostro comune. Però quello che non vorrei succedesse di nuovo è perdere soldi in cause che, sono, che derivano da altre, non amministrazioni, generazioni proprio. Cioè noi abbiamo una causa che dura da 20-22-23 anni, questa problematica, quindi l'entità della causa valuterà la nostra segretaria, quello che è sicuramente questa delibera va revocata, verremo d'urgenza il Consiglio Comunale a revocarla, quindi io attendo fiducioso una risposta da parte del, del segretario. Nel frattempo stiamo comunque, eh, abbiamo in piedi tutta una serie di contrattate, anche importanti fatte solo dagli servizi, Ho, annunciavo l'altro giorno a un gruppo di cittadini che mi è pervenuta una richiesta per fare un polo sanitario e quindi... Vorrei analizzarla con l'intera amministrazione, eh, sia maggioranza che opposizione, perché non si può perdere eventualmente un'occasione del genere. Con queste varianti ovviamente andremo a sopperire la mancanza di servizi che, eh, che abbiamo, che è una cosa atavica, è una cosa che non si può far finta, non si può pensare che la Regione Lazio o il Comune di Antia continui a costruirsi tutto da solo. Noi stiamo facendo un first state a uh, via dei tassi, 700 mila euro, con i soldi cittadini, quando nella realtà avremmo dovuto avere un first aid o un primo soccorso o un eventuale piccolo ospedale da parte della regione Lazio ora le colpe di chi non lo voglio sapere io ho fatto una campagna elettorale dove ho detto che avrei creato una joint venture tra pubblico e privato e avrei cercato con l'amministrazione di avere gratuitamente, gratuitamente i servizi le opere pubbliche sul territorio questo lo ragioneremo insieme sicuramente la settimana prossima avremo una risposta e risponderemo quindi alla questione Uccini tra le altre cose, tra le varie proposte, ma non sono aumenti di pubbature, evidentemente sono cambi di destinazione d'uso, c'è anche una proposta che abbiamo fatto alla Guardia di Finanza di Pomezia, al Capitano, di, visto la mancanza, purtroppo i carabinieri che abbiamo sul territorio sono pochi, abbiamo fatto anche richiesta al Prefetto di un aumento di carabinieri, i vigili che abbiamo sono pochi, abbiamo fatto, stiamo cercando in qualche modo di trovare dei sistemi per aggiungere ulteriori numeri a questo. Quest'oggi ho nominato, ho, hanno giurato 14 eh, guardie nazionali ambientali proprio per tutelarci ulteriormente, sono gratuite ovviamente, per tutelarci dal punto di vista ambientale. Quindi andremo a fare una proposta da qui a breve alla, eh, alla Guardia di Finanza per una caserma sul nostro territorio, in modo da poter dividere con Pomezia e Ardea quei 63 uomini che sono all'interno della caserma di Pomezia ci hanno dato uh, un, un primo parere positivo uh, a voce ovviamente stiamo predisponendo tutti gli atti per far sì che questo possa avvenire sulla questione che ha a che fare con, uh, con i abusivi uh, anche ieri, malgrado la situazione un po' nella nebulosa a livello regionale ho parlato con l'onorevole Ciocchetti e ho ribadito quelle che sono uh, le attese di questo settore, in modo particolare sia la Partitella che sai perfettamente ha un problema di carattere tecnico che dovremmo andare a risolvere a breve e la questione del, dei nuclei abusivi che sono già passati nella commissione proposta e che dovrebbero, io dico dovrebbero perché non dipende da noi, a brevissimo ritornare a provare. Quindi quella è una partita che ormai è fuori, eventualmente bisognerebbe andare a valutare altri piccoli nuclei abusivi come quelli che sono sulle salzare. A proposito delle salzare, c'è stato un ulteriore incontro l'altro ieri con l'Avvocato Lettera, dove abbiamo ribadito che il problema deve essere affrontato in toto e si stanno facendo eh, riunioni, eh, spessissimo in merito a questa problematica. Dovremmo a giorni andare dal commissario Dussi Civici per capire esattamente se emette una sentenza o no. In riferimento invece alla questione che ha a che fare con le tariffe è una problematica che eh, tutti ci sentiamo, ne abbiamo parlato più volte, io ho interessato sulla base di quella mozione dove siamo stati d'accordo tutti, ovviamente direttamente la società, che mi ha fatto notare che purtroppo, purtroppo da... Eh, eh, metà maggio di quest'anno credo l'autorità dell'energia nuova, la nuova autorità che hanno creato non permette di modificare in nessun modo le tariffe attuali e quindi siamo in un fortissimo impasse perché eravamo pronti, pronti a determinare quello che ci, che ci siamo detti, cioè gli altissimi consumi di alcune famiglie devono essere in qualche modo spalmati in maniera diversa. Quindi come uscire fuori da questa problematica non lo so, eventualmente facciamo un incontro eh, bipartisan con l'azienda che gestisce la nostra acqua per trovare una soluzione specifica a quella problematica di cui ha parlato ricordo l'altra volta il consigliere eh, Abbate e ne hai parlato tu questa sera perché è una problematica che sentiamo un po' più. Mi riferimento ai dirigenti vi posso assicurare che questo comune è uno dei pochi comuni che ha quattro numero, dico quattro dirigenti soltanto rispetto ai nostri comuni limitrofi, faccio comezza che dovrebbe stare tra i 12 e i 10 e hanno stipendi che sono decisamente inferiori agli altri. Ma questo non giustifica eh, eventualmente la mancanza di un operato, assolutamente. Grazie. Grazie al Sindaco, entra in aula il Consigliere Giordani. Buonasera. buonasera allora il consigliere Ludovici ne ha facoltà eh, Sindaco sì, di Ringrazio non è che il ceco sono più convinto non oh. intendevo convinto no ma anche... ah, quello che dico tu sottovaluti no, il fatto del recupero delle zone, eh, delle zone abusive o delusi civici no in, in, in, in senso di entrate per il comune noi dobbiamo, no, no, dobbiamo, no non mi mettere ho detto, no, Faccio tutti i giorni, tutti i giorni ti Ecco, allora se tu fai però però tutti i giorni, eh, no, no, no, no. Fai, no, non, fare, non fare troppo no, perché non perché lo stesso argomento, perché dopo fai come dire, no? Fai meno in argomenti diversi. sull'argomento è zone urbanistiche, diciamo, li fai una volta a settimana, no? Sì. Per quello che riguarda le entrate del comune, se, se la parola della bandirella, gli unici apprezzamenti, per qui dobbiamo, parlavamo qualche tempo fa col consigliere Montesi, eh, chiamare subito il periodo di maniale, perché se questo si spiega bene, se no se ne trova un altro. Cioè, non è che questo già, già eh, voglio dire, no. Ecco, eh, infatti, se ne chiama un altro, rischi assolutamente comunque un po' più spesso, perché? Perché sono soldi che entrano per il comune. Eh, cioè, il legno di terreno, con un'abitazione tra l'altro la 15 e il salto monetario sono circa 20.000 euro, perché poi tra l'altro si deve mettere in regola la casa. Non è che tu gli dai la liquidazione, devi pagare la sanatoria completa di tutte e tutte le opere d'urbanizzazione. Deve essere a regola di tutto, la gente va, deve a liquidare e quindi sono soldi che entrano alle casse comunali. Ma sono soldi veri e si sta perdendo tempo riguardando i 700 ettari dove ci sono circa so, 3.000 abitazioni dico lì, appunto lì perché non ho idea ma credo che stiamo lì, lì ma qua si parla di, di entrate di decine e decine di milioni di euro cioè per far partire la liquidazione dei cifrici della partitella cioè siamo fa il primo anno è stato fatto nel 2000 siamo arrivati al 2012 quindi passano gli anni così 10 anni e dai inizia a fare da qualche anno, da un paio di anni quindi che cosa significa? che tu recuperando tutti i numeri appositi recuperando la zona delle salzare e tutti i cibici hai entrate fresche per fare le scuole e quello che riguarda queste convenzioni che arrivano eh, che, fanno scuola, che fanno una scuola di 5 aule e allo stesso tempo sembra che vanno 30-40 mila pericolti così E ne non un paio di questi e dà la rubatura che abbia ecco perché si sì, è finita. ecco perché recuperi, recuperi tutte le zone che devi recuperare e poi non lo so se, se l'amministrazione ci deve, eh, diciamo così, eh, per, per i 30.000 a quello, i 57.000 dei De Puccini perché, eh, non lo so, 17.000 sono del Comune, ma stiamo sempre lì, grazie. Grazie al consigliere Dovici, il consigliere Gabriele non facoltà. Durante l'intervento del sindaco è stato fatto riferimento alla annosa questione della cucina e della delibera che è stata approvata il scorso 13 agosto. Ehm, volevo soltanto darvi una mano perché nel frattempo, da quel 13 agosto fino ad oggi, la stessa questione è stata ampiamente discussa anche eh, durante le sedute della Commissione di Trasparenza con le garanzia per la decisione. Ora, eh, e emerso da queste discussioni un aspetto che secondo me è di fondamentale e importanza e sinceramente chiedo una spiegazione, perché all'interno di quella delibera che la maggioranza ha prontamente approvato il nella notte del 13-14 agosto, senza dare tra l'altro la possibilità la di avere delle spiegazioni alle varie interrogazioni che sono state fatte durante quell'occasione, nonostante si tratta di una delibera in cui si fa riferimento ad una delibera del 2009 ad un accordo che è stato fatto quindi in quegli anni ma forse volutamente non si fa alcun accenno